Allora, Massimo, la mia prima domanda è che cos'è Wiman e come è nato il progetto? Sì, Wiman nasce qualche anno fa da un'idea mia e del mio attuale socio che si chiama Michele e dall'esigenza di risolvere un po' il problema dell'accesso a Wi-Fi soprattutto nei locali pubblici. Eh, quindi in qualsiasi posto si vuole offrire un servizio Wi-Fi. La realtà è che noi siamo partiti 4-5 anni fa eh, con la creazione di un hotspot nel nostro paese. Noi abitiamo nel Gargano, in Puglia, una zona molto colpita dal problema del digital divide. Uh -huh. allora, siamo, uh -huh. Ci siamo attrezzati, e abbiamo realizzato questo hotspot che forniva wifi a tutto il paese soprattutto ai tanti turisti che ci venivano a trovare. Adesso insomma il progetto è andato bene, è cresciuto è ci piaceva e volevamo ingrandirlo, volevamo fare il primo hotspot in tutto il Gargano, uh -huh. quindi turistiche. Là ci siamo un po' fermati perché Perché realizzare quel tipo di infrastruttura avrebbe richiesto un costo molto molto molto grande, intorno al milione di euro. Allora là ci siamo detti ci dobbiamo fermare e capire come rendere il, il progetto scalabile e quindi poterlo poi espandere in zone molto più ampie. Da là è nato Wiman che Wiman significa. WISTA per Wi-Fi e MN per uomo, quindi mm -hmm. cioè, della, della persona sempre in connessione. Ci, Perfetto. Siamo, Perfetto. Ci siamo detti, come fare a, a stravolgere un po' eh, l'idea della connettività? Fortunatamente eh, insomma, è decaduto il decreto Pisano che, sai benissimo, che impediva eh, di creare eh, zone Wi-Fi e, con semplicità ed è stata una delle cause per cui non si è cioè non si è diffuso in Italia questo servizio. Fortunatamente dal 2011 non è più, non è più necessario eh, attivare tutte quelle procedure che, era, eh, che voleva dire chiedere un documento e ogni, ogni qualvolta si voleva far connettere qualcuno. Esattamente. Notato di uno sfogo alla nostra fantasia. Ci siamo detti come risolvere il problema. La prima cosa che ci è venuta in mente è e svincolarci da queste strutture molto grandi eh, che avevamo realizzato qui a mattinata nel nostro paese di origine e che voleva dire installare delle antenne sui palazzi, farle comunicare e creare il wifi. Ci cioè hanno detto dobbiamo rimpicciolire questa infrastruttura. Cosa abbiamo fatto? ti faccio vedere. Abbiamo racchiuso tutto il sistema in questo piccolo router. Perfetto. Eh, da qua parte Guido. Allora, cosa succede? Chiunque abbia un locale pubblico, richiede il nostro router, riceve questa confezione nel suo locale. Ok. Ti faccio vedere un po' la procedura così segue le istruzioni. Assolutamente. Segue queste istruzioni e semplicemente cosa fa poi tecnicamente? Registra il nostro router sul nostro indirizzo del, sul nostro indirizzo del sito web con le sue credenziali. A questo punto praticamente ha finito. Deve solo collegare il nostro router alla la sua DSL uh -huh. al nostro spot wifi. Quindi qua abbiamo risolto il problema, per chi aveva un locale pubblico, di dover creare delle infrastrutture molto complicate per offrire un servizio. Questo per... è vero che non c'è più l'obbligo di chiedere il documento, ma comunque si è responsabile della propria linea. Quindi quando si offre il wifi, se per esempio si dà la linea aperta senza nessuna password, c'è il problema che se accade qualcosa si è responsabile della propria linea certamente Perfetto. allora cosa abbiamo, cosa abbiamo fatto noi? con questo piccolo router generiamo l'autospot il router che è una rete privata e una rete pubblica la rete privata è protetta da chiave wpa 2 e eh? per uso lavorativo quindi per il locale Chiaro. la rete pubblica è per gli, per gli utenti fino a qua diciamo avevamo risolto il problema delle infrastrutture molto costose e molto complicate per uscire il wifi prima una tema molto importante era l'autenticazione oggi l'autenticazione per la maggior parte dei casi avviene con l'SMS e a volte anche con carte di credito uh -huh. Vabbè, ogni qualvolta si trova un nuovo hotspot bisogna effettuare nuovamente la registrazione quindi un nuovo sms, nuove credenziali che cambiano volta per volta oppure immagina uno straniero che viene in Italia in vacanza non avendo un, eh, una signa italiana accede al servizio perché non, non può mandare l'sms per ricevere credenziali infatti l'ennesima barriera all'ingresso perché io volevo utilizzare i foto allora ci siamo detti cioè, cos'è che usano tutti oggi naturalmente i social network e là diciamo è, è cambiato il progetto in questo senso l'utente appena arriva nel locale trova una rete wifi aperta, che prende poi il nome del locale, quindi Wimanet Bar Centrale Milano, quindi è della okay. la prima pubblicità per il locale. Però quando è verticale, invece di fare le soldi di registrazione, si autentica con l'immigrazione dei, dei, dei social network, In più Facebook login, poi abbiamo Twitter Fosquare e stiamo implementando anche Google. Questo fa da sé che ha risolto completamente il problema della, della registrazione, ormai gli utenti che usano i social network sono tutti quelli più o meno che utilizzano internet quindi la realtà è che potenzialmente chiunque vuole usare il wifi con Wiman è già registrato in tutti i nostri hotspot, perché non deve effettuare nessuna registrazione ha primo accesso da solo alle autorizzazioni con una, una semplice app per l'utilizzo dei dati personali quindi ci permette di riconoscerlo ed è online tieni conto che la media per l'accesso a hotspot in Italia si aggirava intorno ai 7, 8, 10 minuti con noi l'utente in 20 secondi è online. Chiaro. Naturalmente la cosa bella è stata vedere tantissimi stranieri in questi mesi connettersi a Wi-Fi eh, liberamente. Ed è stata anche una soddisfazione da questo punto di vista. Noi siamo partiti col progetto più di un anno e mezzo fa per, per, finire, per portare a termine il lavoro. Poi siamo usciti, diciamo, tra al pubblico, circa tre mesi fa. Siamo partiti con questa fase test in tutta Italia. Mm -hmm ormai abbiamo più di 150 women point, li chiamiamo noi che partono e dal Trentino fino giù nel Salento e abbiamo fatto in tre mesi più di 50.000 connessioni e abbiamo più di 10.000 utenti insomma il progetto sta andando bene e, insomma andiamo avanti la cosa interessante è che eh, il, concetto, il concetto su cui abbiamo puntato tanto è che anche per chi offre Wifi ci devono essere dei vantaggi quindi anche un locale che vuole offrire questo servizio oltre a risolvere tutti i problemi della sicurezza eh, della facilità d'utilizzo eh, è giusto che abbia dei vantaggi come ti dicevo il primo vantaggio per il locale è che la rete prende il nome del locale quindi ogni locale ha il nome Waymanet con il suo nome un'altra cosa molto importante è che ogni qualvolta un utente si connette e accetta di farlo, condivide la sua connessione online, quindi sono connesso, fa un post in bacheca sul social network, sono connesso alla rete wifi Wiman, chiocciola, Bar Centrale Milano, c'è cioè il logo del locale e, e il link alla pagina web di Facebook del locale o del social network che ha utilizzato. Fa da sé che qua abbiamo una pubblicità virale mm -hmm. perché il post non è sulla pagina del locale ma sulla pagina dell'utente, quindi lo vedono tutti i suoi amici. Tele Certamente. Almeno in Italia la media è di 300 amici a testa, un locale che fa 100 connessioni al giorno ha migliaia di impression, Chiaro. senza dover intervenire e farsi pubblicità. Diciamo, questo è un po' eh, il nostro concetto, eh, offre un servizio e tranne dei vantaggi. Chiarissimo, mi potresti spiegare un po' più in dettaglio qual è la tecnologia che ci sta dietro effettivamente? Sì, noi guarda, è semplicissimo, eh, noi abbiamo preso un router, che è poi è questo quello che ti facciamo vedere mm -hmm. qui. che si trova, in, eh, ci, ci trova sul mercato, l'abbiamo acquistato e l'abbiamo riprogrammato con un, un sistema open source che si chiama OpenURT, mm -hmm. l'abbiamo interfacciato con l'API che metto a disposizione i social network. Okay. Quindi no, abbiamo fatto interagire un sistema open source con dei software che mettono, che mettono a disposizione i social network abbiamo creato l'infrastruttura. Ok, mi potresti dire qualcosa a proposito dei costi? Sì, come ti dicevo attualmente siamo in fase destra in tutta Italia adesso mm -hmm. puoi chiedere il router attraverso il nostro sito quindi andando sul sito www.wiman.me c'è cioè l'apposita casella richiedi router e chiunque abbia un locale pubblico lo riceve gratuitamente quindi il router è gratis fino alla fine della fase test che finirà il 31 12 2012 e anche il servizio è gratis quindi la, eh, ci siamo detti per far conoscere il servizio il nostro investimento è questo lo proponiamo gratis lo facciamo provare naturalmente alla fine della fase test ci saranno dei piccoli costi adesso stiamo valutando eh, quanti e quali saranno e comunque tutti i gestori in italia crediamo di arrivare almeno a 3 o 400 entro entro fine anno e tutti i gestori di Italia che hanno Wiman saranno avvisati con, con una mail e se vorranno continuare eh, ad avere il servizio basterà il pagamento di questa piccola quota che guarda Maria ti dirò sarà molto molto bassa mm -hmm. cioè, sì, nessun costo esagerato e naturalmente ci saranno dei pacchetti che ogni gestore potrà attivare ti faccio un esempio quando un utente si connetta alla propria rete entra a parte un po' della community del locale perché si iscrive a Wiman e fa parte quindi degli utenti connessi in quel locale. Ci saranno dei servizi di newsletter, per esempio. Cioè, un gestore può contattare attraverso Wiman tutti i suoi utenti. Quindi, ci saranno dei pacchettini a pagamento che un gestore potrà attivare e ogni qualvolta li servono. Quindi per ora siamo in fase test in tutta Italia e il servizio è gratis. Quindi, successivamente il modello di business sarà quello del, dell'acquisto del servizio, effettivamente, del pagamento del servizio stesso fornito, sì, ma soprattutto noi, insomma, il core business sarà molto sulla pubblicità, uh -huh. quindi sulla community, sulla pubblic visto che le nostre, le nostre connessioni eh, sono eh, diciamo, noi le chiamiamo cioè, sono molto targetizzate. Perché Sappiamo la gente che è entrata in quel locale, in quel locale che tipo di prodotti vengono venduti, che tipo di pubblicità si può fare, quindi sì, diciamo, sarà solo una parte il costo del servizio, quanto sarà attivato e in che modo sarà attivato, ma molto sarà sulla pubblicità. Um, per quanto riguarda le questioni di privacy, ovviamente, come, come sono state gestite? Allora, per quanto riguarda la privacy, eh, ogni gestore ha a disposizione un pannello di controllo, quindi una dashboard di controllo, dove vede tutto quello che succede all'interno della rete. E ha dei dati interessanti come età, eh, social network di connessione, quante connessioni, quanti nuovi utenti, insomma un po' tutto quello su che succede all'interno della rete. L'unica cosa che non ha sono i dati sensibili, quindi quelli, eh, quelli a cui bisogna fare piema, eh, stare attenti in tema di privacy e sono il nome e il cognome, come l'indirizzo mail, insomma tutto quello che l'utente eh, per farsi riconoscere ha dovuto accettare in fase di autenticazione. Quei dati li custodiamo noi e in caso di reato attualmente possiamo fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie. In per questo modo tutto. il gestore non ha nessun tipo di problema, deve solo con, eh, tranquillamente offrire il wifi e far navigare i propri utenti. Chiarissimo. Um, accennavi prima a un po' di user experience, quindi ti volevo chiedere di approfondire un po' qual è l'esperienza dell'utente, sia di chi fornisce il servizio, quindi proprietario di un locale, sia di coloro che effettivamente eh, usufruiscono del servizio stesso. Sì, e la cosa interessante questa fase test eh, insomma ci ha aiutato a capire un po' le esigenze dei locali e le esigenze anche di utilizzo il wifi. E il servizio sta piacendo tanto perché come, come ti dicevo, il gestore non ha più bisogno eh, di chiamare tecnici per installare un sistema wifi, oppure di avere delle competenze. In pochi secondi, una volta ricevuto il nostro router, riesce a offrire questo servizio e, e questo sta piacendo tanto i gestori sono molto contenti, sono soddisfatti e soprattutto perché i feedback positivi li arrivano dagli utenti, che fino magari a qualche giorno prima o non avevano a disposizione il di servizio perché il gestore preoccupato soprattutto per la sicurezza non offriva il wifi, oppure erano costretti ogni volta che andavano nel locale a fare queste registrazioni molto complicate. E quindi il gestore è molto, è molto soddisfatto. L'utente, inutile dirtelo, da 10 minuti mi accendono il wifi, e da 20 secondi, insomma, è, è super soddisfatto. Infatti gli utenti crescono e anche... I commenti sul nostro, sulla nostra pagina Facebook sono sempre positivi e, e pieni di complimenti, insomma è una soddisfazione anche da questo punto di vista. Benissimo, mi potresti dire nel dettaglio magari un po' di numeri di quanti utenti stiamo parlando e di che tipo di crescita stiamo parlando? Sì, allora come dicevo noi siamo partiti circa tre mesi e mezzo fa con l'installazione diciamo del primo router. Quindi man mano siamo cresciuti e siamo riusciti a fare in tre mesi 50.000 connessioni, vuol dire che eh, gli utenti hanno fatto l'accesso alla rete Weevan ben 50.000 volte e eh, abbiamo, abbiamo fatto connettere 10.000 persone diverse, quindi 10.000 utenti ci sono connessi alla rete Weevan. La crescita è importante perché da, stiamo raddoppiando man mano le connessioni, cioè, eh, vi faccio un esempio pratico, a luglio siamo riusciti a fare 10.000 connessioni, agosto abbiamo fatto più di 20.000 connessioni, quindi il servizio sta crescendo e le richieste aumentano anche nei locali, quindi diciamo la crescita è esponenziale fino a questo momento. Infatti, uh, un'ultima domanda, uh, quali sono le prospettive sia di implementazioni tecniche ma sia come obiettivi per i prossimi 6-12 mesi? Sì, allora l'obiettivo principale è ampliare il più possibile la rete, quindi raggiungere più punti, più punti in Italia. La cosa interessante è che arrivano anche i primi feedback dall'estero, ci sono arrivate delle richieste dall'estero, in questo momento eh, abbiamo deciso di non, eh, di non uscire fuori dai territori nazionali, ma soprattutto perché eh, in questo momento ci stiamo concentrando molto sulla diffusione in Italia e ci serve, la fase 3 ci serve a capire proprio come procedere. Quindi nei prossimi 6-12 mesi eh, l'obiettivo è crescere il più possibile, quindi come punti in Italia e, e magari fare anche dei pilot eh, all'estero, magari restando in Europa. Questa fase test che durerà fino al 31-12-2012, quindi fino a fine anno, eh, il servizio sarà offerto solo in Italia. E stiamo pensando all'anno nuovo anche di, di fare dei pilot in altri, in altri paesi, in Europa, che, da dove sono arrivate poi le, le prime richieste. E dal, dal punto di vista dell'implementazione, insomma, offriamo tanti nuovi servizi, stiamo, ascol stiamo ascoltando molto i locali, quindi le esigenze dei locali. Vi faccio un piccolo esempio, molti ci hanno chiesto, non lo so, la chat all'interno del locale tra gli utenti connessi a Wiman. Insomma, implementeremo soprattutto i servizi eh, richiesti da, da chi offre, offre Wiman per i propri clienti. Per quanto riguarda le performance della connessione che viene offerta, Uh, dipende ovviamente dal, dal servizio che uh, il proprietario stesso del locale sceglie di, di sottoscrivere giusto per quanto riguarda la velocità naturalmente dipende dalla DSL che il locale, il locale ha sottoscritto come abbonamento Chiaro. ormai insomma eh, pian piano la DSL diciamo almeno una 7 mega e, è arrivata dappertutto, quindi riusciamo a far navigare tranquillamente tutti gli utenti che sono all'interno del locale. La media, la media di connettività all'interno del locale è anche abbastanza grande, è di 30-40 persone contemporaneamente, mm -hmm. quindi noi riusciamo a soddisfare tranquillamente con il nostro router questa esigenza. Non abbiamo nessun tipo di problema da questo punto di vista. Perfetto. Benissimo Massimo, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato qui con noi stasera. Grazie a te.